Sono tu le sigarette? No, erano già lì quando mi sono seduto. Che bene mi fanno quei coglioni che si affumicano cervello e bronchi. Non hanno forza non di volontà, volontà, sempre col ciuccio. Sai cosa? Il bello è quando si smette che... è che avendo smesso posso anche fumarne ora. Capisci? Un fatto ornamentale, non è mica... Non l'aspiro nemmeno. Mm. Perché non mi tieni compagnia? Ah. Caffè e sigarette, questo sì, che è un matrimonio. Non si batte.